Ciao amici, sapete che con l'età è normale che si abbassino i livelli di testosterone? Però ci sono delle abitudini nocive che possono abbassare il testosterone anche in età più giovane. Squaletto dice che lui è un uomo verace e non li scenderà mai, ma senza una giusta strategia è inevitabile. Lo spiego sempre ai maschietti durante i miei coaching del sistema di salute naturale. Fare prevenzione e prendersi cura della salute con l'aiuto della naturopatia non è una cosa da donne o da mammolette, ma può essere una qualità maschile, come la cura dell'aspetto, la prestanza fisica e il successo negli affari. Vediamo allora insieme 6 trucchi per aumentare naturalmente il testosterone. Se vi piace l'idea mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. 1. Evitare lo stress. Lo stress, non solo quello emotivo, ma quello causato da alcol, fumo, mancanza di sonno, rapporti negativi, consumo di cibo spazzatura, influisce negativamente sui livelli di testosterone. Infatti, lo stress aumenta il cortisolo, l'ormone dello stress che tende a ridurre il testosterone. 2. Fitness troppo complesso per stimolare il testosterone bisogna concentrarsi su esercizi brevi e intensi. Se parliamo di corpo libero sono ottimi squat, flessioni, addominali. In palestra prediligere bench press, deadlift, squat con peso, vogatore. 3. Stop a diete, fame o abbuffate. Ogni pasto scarso, non variegato e squilibrato può danneggiare i livelli ormonali perciò ogni dieta eccessiva, ma anche ogni abbuffata, possono essere pericolosi. Le conseguenze sono molte, sbalzi di umore, appetito fuori controllo, problemi di concentrazione, capogiri, mancanza di energia e cali di testosterone. Ogni macronutriente ricopre un ruolo fondamentale nella sintesi del testosterone, per questo un'alimentazione equilibrata e sana è fondamentale per la salute ormonale maschile. 4. Raggi solari e vitamina D Grazie all'esposizione ai raggi UVB, la pelle assimila e produce la vitamina D. Questa vitamina è direttamente collegata ai livelli di testosterone. È importante passare del tempo all'aria aperta ed esporsi alla luce solare. Nei periodi invernali o di forte stress si può ricorrere a un buon integratore. Trovate un buon prodotto che ho selezionato per voi in descrizione. 5. Dormire a sufficienza il riposo notturno è fondamentale per regolare i livelli di testosterone. Se andate a letto troppo tardi, dormite poco e male, il testosterone ne risente molto. Gli studi condotti affermano che la mancanza di sonno lo riduce del 15%. 6. Alimenti che aumentano il testosterone È importante fare attenzione ai micronutrienti, ovvero alle vitamine e ai minerali garantiscono un'ottima salute e un livello ottimale di testosterone. In particolare il magnesio è strettamente legato alla produzione del testosterone. Si trova in avocado, broccoli, ceci, spinaci, piselli, avena, riso integrale, cavolo cappuccio, mandorle, anacardi e semi. A volte può comunque essere necessario un integratore di magnesio, ne ho selezionato uno per voi in descrizione. 7 non abbattersi ricordate che è sempre possibile migliorare la salute con le giuste abitudini di fronte a stress salute non proprio ottima e anche se non siamo più giovanissimi fare prevenzione e avere un atteggiamento positivo è sempre meglio di non fare nulla bene amici oggi abbiamo visto come aumentare il testosterone in modo naturale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 Vivi consapevole e vivi meglio con il sistema di salute naturale di Simona Vignali.